tutti ragazzi e benvenuti in un nuovissimo video di Minecraft Allora, oggi siamo qua nel mio mondo segreto Voi non l'avete mai visto, a parte quel pezzo nel video montagne, montagne, montagne Che lo dovete andare a recuperare Allora, oggi come vedete fuori piove Questo mondo in realtà eh, ci, ci gioco in creativa Però oggi ve lo volevo fare in sopravvivenza allora, adesso non posso farlo, in non posso neanche uscire. Possiamo andare a fare una gita però con il mio cavalluccio. Giovedì. Ciao giovedì! Bellissimo cavallo! Io non ve l'ho ancora fatto vedere mai questo cavallo, ma è carinissimo. Ok, perfetto. Andiamo giù da casa mia perché come vedete io abito in collina. E andiamo lì al grattacielo Burger Carry Fa che non avete ancora mai visto. Bravo, giovedì! Continua così: no, non di qua, giovedì! Bravo, giovedì! Ah, oh, il mio cavalluccio è bravissimo. Ok, ora andiamo di qua. Ok E lo dovrei riuscire a parcheggiare qua sotto, no? Eh no ehm... Questo è un vero problema Perché dopo mi scappa via Facciamo che lo lasciamo qua così Legato E vi porto su al Burj Khalifa Bravo giovedì No giovedì, no no no, non di lì, non di lì giovedì Facciamo che non andiamo in Porca, ok? Bene così. Andiamo, andiamo da un'altra parte. Ok. Andiamo Non lo so, al teatro. No. no, al mio giardino, al mio orto, non al giardino. Eccolo, che il mio orto è da questa parte. Eh, cioè, <coughs> si butta nell'altro e eh, non lo so se si butta nel cosa succede. Però. Dobbiamo stare attenti a non perderlo. Ok, adesso la parte più brutta è questa. Perché bisogna salire in montagna. Eh, non e non faccio. ce la faccio di qua. Bisogna salire per forza di qua. Oh, stai attento, giovedì. E di qua ti puoi cadere e ammazzare Cioè puoi cadere Non ti puoi cadere Però Allora Siamo qua davanti al nostro giardinetto Giardinetto Bravo Giardinetto e ora andiamo a chiudere velocemente il cancelletto se no vi scappa giovedì non scappare giovedì ok vi faccio intanto un tour dal mio giardinetto che è sul lago letteralmente adesso sto qui. si vede la tua casa si vede la tua casa bene possiamo risalire su giovedì e andarcene scavalcando letteralmente la rete bravo Bravo, salta, bravissimo. Urco. Giovedì. La giovedì. Giovedì? Non... Orca vacca. giovedì, vai avanti. Allora, oh le... no, si è impallato giovedì. Ah, oh, no, bravo giovedì. Eh no, giovedì no. No, giovedì no, no, no, no. Non si fa così. Ma per perché quando c'è questo robo si impalla sempre Jodie? Vai! Facciamo che passiamo dal cimitero. Così facciamo. Ok. Adesso nevica pure. Quindi siamo a posto. Oh, siamo all'IKEA. Che è dolce, che è dolce. Che e ora io non so come potrò fare a parcheggiare il mio cavallo. così. Dolce, non, non lo so. No, cavallo mio, ah. Oh, cribio. Perché mi metto così? È perché semplicemente calcestruzzo da cemento. Con le mani direi che non riesco a rompere. Allora ve lo faccio vedere brevemente perché sennò giovedì scappa. Dopo, e allora potete salire dalle scale o dall'ascensore. In questo caso, io salgo dall'ascensore la chiamo. Vado su, e voilà Semplicemente perché ho messo levitazione nel blocco comandi. Arrivi su, si apre la porta, prot, e di qua ti rimuove gli effetti nel caso e quando arrivi fai così, ti dà la night vision, così vedi anche meglio. Vabbè, adesso usciamo di nuovo. scappa, scappa, scappa, e dovremmo uscire da qua. In realtà però credo che non posso. Quindi evito. Perché come vedete sono in sopravvivenza Adesso sto pure correndo corri, corri, corri, Vai vai vai corri, bravo! Corri, corri, corri, corri, corri, corri. Adesso mi ha rimosso l'effetto Vado nel parcheggio E vediamo se giovedì è ancora lì Dovrebbe essere Sì no? Sì giovedì ciao Andiamo fuori bravissimo Vuoi attraversare il ponte giovedì? Bravo No, no, no, no Giovedì no Se no sei troppo alto io mi ammazzo Ok? Quindi anche no Non faccio Adesso passiamo sopra tutto Bravo Così si fa giovedì Oh no, giovedì Ti sei fatto male Giovedì Sì, ma lui non è che si faccia poi così tanto male Ok, siamo scesi dalla montagna in un anno secondo passando sopra tutti Bene Porco cane Ora andiamo a fare un'altra gitarella eh? E andiamo a comprarci una baita Non so che baita ci compriamo però so che prima, dato che è quasi notte. Oh, aspetta, eh, mi sono dimenticato. Eh, Gamerule. Lo no daylight sequel. True. Ecco, perché sennò non cambia da giorno a notte. Perfetto. Ok, ora andiamo su. Andiamo su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, giovedì, dai! No, dai, giovedì, non puoi! È proprio questo blocco qua. Giovedì! Vai Giovedì, vai! Bravo! No, finalmente qua non avremo più problemi perché non ci sono più alberi. Bene, dato che ha appena nevicato e siamo qua... Stasera direi che andiamo a fare una gita all'osservatorio. Ma prima io mi voglio comprare una baitina e mi scelgo proprio questa qua sotto perché è molto bella. Eccola qua. Vediamo, apriamo. No, Giovedì, non ci passi! No! Aspetta. Sì. Oh, porca vacca, aspetta, giovedì, aspettami. Morra mia. Ok. No, giovedì, dove sei? A... No, giovedì! Giovedì? Giovedì, quante volte ti ho detto di non allontanarti da papà? Eh, quante... GIOVEDÌ, MA DOVE SEI andata? Porca vacca, giovedì! GIOVEDÌ! No, no, no, no, no, no, giovedì, no, no, no, no. Ok, giovedì. Vai tranquillo, stai tranquillo. Ecco, perché io quante volte ti ho detto di non allontanarti da papà ora andrò a piedi all'osservatorio ok non ci passa oh giovedì dai mamma mia dove ti posso lasciare <ride> um, fammi pensare Possiamo scendere giù in valle E lo lasciamo giù Urco uh, si è fatto bel male eh! Lo lasciamo dove? In comune Ma va là No oh. E eh vabbè, um, lo lasciamo, lo lasciamo. Dove lo lasciamo sto giovedì? Giovedì, ma che sei ingombrante, eh? Oh, giovedì, giovedì. Giovedì dai Non no, no. riesci a passare Di qua Lui riesce solo a passare Dalle strade da due blocchi Ma io non ho cose da due blocchi A meno che Non faccia così Oh giovedì No giovedì non, non ti incantare Perché se sennò... no Aspetta Adesso non ci capisco neanche più niente con la neve qua nelle strade Se no potrai fare una roba del genere, Giovedì La faccio solo per te Perché tu sei il mio cavallo preferito, ok? No, Giovedì, no, no, no Si cade giù da qua Non si cade, ti ho detto E lui cade Mamma mia, come faccio? Lasciamo qua in questa casa Guardate che bella Come vedete io adesso sono in premiere Quindi voi state vedendo questa cosa come premiere E adesso sto spaccando della legna Per far entrare giovedì in un maledetto garage O almeno credo Ok. Ora che abbiamo fatto, possiamo piazzare la porta così. Aspettare che si spacca. Quanto ci vuole? io sono qua da 40 anni Cioè vi rendete conto sono qua da 40 anni 40 anni. e così così così e voilà ok perfetto ora apriamo tutte e due le porte giovedì può entrare ora via giovedì via via via chiudete chiudete oh, siamo sicuri Ora andiamo in una casa però Quella lì è la casina di giovedì E gliela lascio anche a me Poverino Ciao giovedì Oggi dormirò con te E giovedì è mattina Ciao Andiamo all'osservatorio Andiamo all'osservatorio questi due, qua, buttiamoli via. Ok, andiamo di qui. Mi sono fatto male cane. Su, su, su. Su, su, su. Su, su, su. Su, su. su. su, su, su. su, su, su. No, dai, no, io non voglio andare all'osservatorio. Voglio andare in baita. In baita, sì, in baita, in baita No, non in baita, nel nuovo rifugio volevo dire Non in baita La baita va è brutta ah! Scendi giù Maledetto giovedì Guarda te dove ti dovevi cacciare, te Ma io non voglio soffocarmi in un muro, grazie Glouston boh, Ce li Ce li teniamo nell'inventario Ok Andiamo fuori Chiudi uno E chiudi due E andiamo Andiamo per forza passare dalle strade Perché sennò no giovedì non ci passa Sempre cioè, sempre oh. Sempre sempre Oh siamo arrivati finalmente qua Noi dobbiamo andare dritti Whee! Bravo giovedì Così si fa Questa è la vita Oh no scusate Fermati sì, giovedì Ora è un bel casotto Bisognerà seguire le rotaie Perché qua È un casino Hai capito bene È per quello che ho fatto Perché anche con i binari Ho lo stesso problema Che posso oh! Giovedì scusa Gio, Giovedì ti, ti giuro scusa Non ho fatto apposta. Oh, siamo arrivati finalmente Siamo arrivati a ah, finalmente Non finalmente Ma a ah, finalmente No Vedo di no uh, Va bene non, non gli piace al giovedì Passare da qua Secondo me Vai vai giovedì vai vai vai Giovedì perché non passi da nessuna parte No perché non puoi passare da nessuna parte E perché Minecraft ha inventato i cavalli Allora Saliamo saliamo saliamo Che fortunatamente ho fatto la strada larga a due blocchi Bene Lì c'è il portale perché come ben sapete si può viaggiare da un posto all'altro con il portale E siamo arrivati finalmente alla baita Ora per salire su Non so come farlo entrare lo sapete? Potrei fare una roba del genere, lo sapete. Andare di qua a spaccare il vetro così. Via, mamma mia! Aspettami mi giù qua, giovedì. cosa? ho ottenuto la lanterna ok ora tu starai qua sempre rifugiato io intanto chiudo qua metto questo e metto la lanterna più o meno come prima ok ah, siamo dentro come vedete siamo un po' rifugiati infatti è un rifugio allora questo è un bellissimo camino. Cosa c'è? Ah, il bagno. <ride> Io devo andarci. Eh, scusate, magari la privacy? Mm. Ok, quindi eh, magari adesso mi lasciate farla. Okay. Per perfetto, l'ho fatta. <ride> ah, le mani, giusto. Oh, Ho lavato anche già le mani. Andiamo nella cucina qualcosa vabbè nel caso muoio rinasco qua in cucina del rifugio perfetto poi saliamo queste scale e cosa troviamo? ha un balcone innanzitutto che bello cioè guardate che spettacolo di posto bene e poi cosa troviamo? Ah, la mia camera giustamente e la mia camera, ovviamente, l'ho presa come una suite. E voilà, questa è camera mia. Come vedete, è molto graziosa. E ora fa niente. Qui viene sul fumo del camino dal piano di sotto. Però. <ride> Andiamo al piano di sopra Ancora perché ci sono tre piani Abbiamo il piano di sopra sopra sopra E di qua si vede la mia stanza Da queste ringhiere Ora andiamo di qua Chiudiamo la porta E abbiamo un, un mega balcone innanzitutto Su un bellissimo spettacolo di posto E poi basta <ride> Non abbiamo altro oh via giù giù oh, e qui abbiamo una cantinetta V uh, che freddo mamma mia no, no, magari non spacchiamo la porta ok ora dato che il portale del nether serve proprio per netherare ma no, questi sono qualcosa però sono belli Allora andiamo Dentro al portale del nether Così ci netheriamo da un'altra parte No giusto se lo clicco non fa niente <ride> Ok joining world Loading terrain Ok e ora per passare Da un posto all'altro Ho messo questi Pilastri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 Oh mio dio! Come dovrei fare? Ecco. Ora. Ah, non ho perso tanta vita. E ora dove devo andare? Ah, di là, di là. Ok, ora stiamo attenti di più alla lava. Oh mio dio. Oh mio dio Via Beh. No, Era inutile spaccare quel blocco Perché tanto dovevo fare così Ok ragazzi Ora eh, Togliamo questo blocchetto qua Anche questo blocchetto qua No Mi ha annullato lo spaccamento del blocco Ok, perfetto Oh no, questa è difficile, difficile, difficile certo che potevo prendermi un piccone, qualcosa No Così non posso fare Devo fare così Certo. No, dai, me lo annullo anche se sposto, mamma mia! Ce la posso fare oggi. Ok, ok, ok. Ok. Questo qua è l'altro portale. Stiamo attenti a non cadere nella lava. Oh, ce l'abbiamo fatta! Dove siamo? Dove siamo? Cosa? dove siamo a casa cioè noi prima eravamo da quella parte là e adesso siamo arrivati qua fantastico cioè fantastico vado a fare la nonna ora sappiamo che giovedì è al sicuro mi sto continuando ad ammazzare Ok, apriamo, apriamo, apriti il sesamo, chiuditi il sesamo, bravo, e ora facciamo così e dormiamo, D dormiamo, ho detto dormiamo, ciao e al prossimo, volevo dire, ah, mamma mia, mamma mia, ciao, e al prossimo... Video in premiere, mi raccomando, iscrivetevi che dobbiamo arrivare a 80 iscritti. Ho appena spaccato lo schermo del computer e lasciate un sacco di mi piace perché se arriviamo a 80 iscritti ci sarà una bellissima sorpresa. Ok? Ok? Domani forse vi porto un video di Roblox. Arrivederci e al prossimo, vederci.